Grazie Presidente, ne userò molti di meno. Io volevo rassicurare il Consigliere De Priamo che eh, un conto sono le battaglie che si combattono sui territori e quelle sono sacrosante, eh, però poi ci sono anche delle eh, battaglie istituzionali che vanno fatte. Ora, eh, visto che ad oggi ancora non è stata eh, rivista la posizione del, dell'Ospedale di non è stato inserito in questi laboratori ad elevata complessità. E